salve a tutti ragazzi bentornati sul canale come vedete sto smontando la mia bicicletta che metterò poi all'interno di quel cartone là dietro perché nei prossimi giorni la dovrò caricare su un aereo e questo è l'unico modo per poterlo fare quindi potrebbe anche essere qualcosa di molto utile per voi vedere come si fa per me questa è la prima volta speriamo che vada tutto bene quindi smontare bicicletta e mettere all'interno di un cartone è la prima cosa. Io continuo con il mio lavoro e noi ci vediamo a Lanzarote. Ciao! Guardate, sto andando a vedere la mia auto perché ieri sera sono rimasto bloccato. Ho dovuto accostare l'auto ad un lato, adesso sto andando a vedere se è tutto a posto. Approfitto per farvi vedere la mia montagna, la Maiella, in tutto il suo splendore sta passando lo spazzaneve saranno circa 50 cm di neve pensate un po' se faceva questa nevicata fra una settimana eccola qui stiamo facendo un po di benzina per i generatori questo è il nostro aperitivo salute alla salute adesso tocca a me Questa è la struttura che ho trovato, eh, ho portato dentro la mia bicicletta che più tardi monterò e domani si comincia subito a pedalare. Vi invito ad iscrivervi al canale quello che per voi è un semplice gesto per me è molto importante per continuare a mettere sempre più contenuti su questa piattaforma. Per esempio già a marzo tornerò sul cammino di Santiago Farò il cammino portoghese, partirò da Porto e poi a primavera inoltrata continuerò il giro dell'Adriatico in bicicletta. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrizione, like, commenti. Francisco si sta vedendo un mio video il mio primo giorno a lanzarote sta iniziando la prima cosa che dovrò fare sarà trovare una bomboletta del gas perché solo così potrò essere veramente autonomo a 5 km da qui c'è un decathlon speriamo che lì riuscirò a trovarlo colgo l'occasione per salutare Francisco. È stato veramente molto molto gentile, mi ha fatto tenere lo scatolone qui che <ride> passerò a riprendere tra una settimana. In, bocca al, lupo, in bocca al lupo per il viaggio. <ride> Grazie. ma non fa freddo e pensare che a casa mia pochi giorni fa 50 centimetri di neve alla fine conviene mettere la giacca perché tira comunque un penticello Fastidioso. ecco il mio Decathlon Decathlon apri alle 10 mi tocca aspettare un po' l'importante è che trovo questa bomboletta qui a Lanzarote Decathlon ha uno spazio apposito per parcheggiare le biciclette vediamo un po' 5 euro pensavo di più cominciamo subito con un bel vento 你的背吧 raggiungere Orzola circa 60 km sono alla ricerca di un meccanico di biciclette e ce l'ho qua davanti perché i freni non vanno bene 20 minuti di tempo vale la pena perché è sempre meglio non rischiare Io vado ad apprendere qualcosa ma intanto sono davanti all'oceano ragazzi Costate Ghise, nel frattempo faccio uno spuntino. Problema risolto, niente di grave, comunque non mi hanno fatto pagare niente, sono stati gentilissimi. Che dire! uno spettacolo a me sempre così va a finire sarà una salita del 15% uh. allora c'è vita c'è vita qui mi hanno consigliato vivamente di tornare indietro perché più avanti la strada diventa molto impraticabile provo fare almeno 3-4 km di più Bellissima strada e una ciclabile si chiama ciclabile del vento contrario solo io vado con il vento contrario Quelle rare volte che passa un'auto su questa strada, perché ogni tanto qualche macchina passa. Comunque tiene delle distanze abbondanti, alle quali noi non siamo abituati, tipo un metro, un metro e mezzo. Complimenti. Quelli che vedete davanti a me, non sono semplici colline, sono tutti vulcani. Quello che vi stavo dicendo prima ce l'ho davanti a me. Vediamo, vediamo, vediamo. Guattezza! Sono arrivato quasi in un posto dove mi voglio assolutamente fermare. Vedrete, un paio di chilometri. Mi serve un po' d'acqua. Una delle cose che manca qui a Lanzarote è proprio l'acqua Quella che c'è è prodotta dai desalinatori E quindi conviene sempre comprare l'acqua ai supermercati Si può anche bere quella prodotta localmente Ma non se ne può abusare una delle prime attrazioni il giardino dei cactus tutto è semplice qui c'è la mala tardi è appena uscito l'ultimo gruppo peccato tanto mi hanno detto che posso riprendere comunque l'ingresso quindi l'ingresso è qui e un giro di circa un chilometro da lì si esce un vero peccato mi dispiace che chissà se ci tornerò però il bagno grotto è aperto il giaimeo si dell'acqua è aperto Mi trovo, ci sono dune, nuvole nere e vulcani. È una strada lunghissima davanti a me. Davanti a me c'è Orzola, Orzola, orzola. Mannaggia a me, come si pronuncia? Pesa fatta, adesso devo trovare un posto dove accamparmi. Ma guarda che bello! E vai Io penso di aver trovato Veramente un ottimo posto Ragazzi io mi piazzo qui Qui dentro pennette, tonno e formaggio. Come primo giorno oggi Lanzarote è andato al di là di ogni aspettativa, è stato veramente incredibile, stupendo, però adesso sono stanco morto, mi metto subito a dormire e noi ci vediamo domani. Ciao!